Ciao da Laura di Kairos Comunicazioni in questo video parleremo di come aumentare la visibilità del tuo sito internet su Google. Innanzitutto è possibile arrivare in prima pagina su Google e aumentare la visibilità del proprio sito internet? La risposta è sì sì con alcuni distingue, e con alcune precisazioni, ecco che è possibile sicuramente farlo ma è difficilissimo farlo in maniera gratuita. Che cosa intendo dire? Intendo dire che per raggiungere le prime posizioni delle e quindi la prima pagina di Google, perdere le chiavi di interesse e quindi perdere le parole chiave che effettivamente sono interessanti per il nostro business sicuramente è necessario compiere delle azioni a pagamento. Ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose. La prima Prima è che se lo desideri, qua sotto in descrizione trovi un link per richiedere la nostra consulenza gratuita. La seconda è che se vuoi iscriverti al canale, puoi cliccare sul pulsante Iscriverti e sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nostro video. Ma appunto, torniamo al discorso di prima è possibile ottenere quindi le prime posizioni e perché non è possibile ottenerle in maniera gratuita perché in oggi la concorrenza salvo che non si tratti di un settore particolare è veramente tanta al mondo sono presenti miliardi di siti internet e ne nascono ogni giorno centinaia di migliaia immaginati tu come è possibile riuscire ad apparire in settori particolarmente competitivi per esempio nel settore della ricettività turistica delle agenzie immobiliari oppure nei settori appunto del commercio elettronico con la vendita dei prodotti di abbigliamento quando questi prodotti di abbigliamento sono dei brand generalisti che possono offrire tantissimi ecco che allora apparire sui risultati di ricerca diventa veramente difficile e per fare questo ci sono sostanzialmente due strade la prima è quella di intraprendere una procedura di advertising su google e quindi fare delle campagne a pagamento su google ads investendo un budget pubblicitario per apparire o come annunci e quindi nelle prime posizioni di google in quelli che sono appunto gli eh, annunci pubblicitari nei primi risultati oppure attraverso le varie campagne display che invece possono apparire nei vari siti internet a seconda delle ricerche che noi andiamo a fare L'altro modo per arrivare in prima posizione è su Google o comunque nelle prime posizioni su Google per le parole chiave che ci interessano è sicuramente quello di improntare una buona strategia SEO. Che cos'è la SEO? La SEO non è altro che quella attività complementare alla realizzazione di un sito internet che fa sì che questo sito sia ottimizzato per i motori di ricerca, sia veloce sia costantemente aggiornato, contenga tutti gli elementi di ottimizzazione all'interno della pagina e quindi tag title, i titoli messi quindi correttamente, le descrizioni e le immagini rinominate, tutta una serie di parametri che fanno sì che quel sito sia effettivamente ottimizzato per il motore di ricerca. Per fare questo ovviamente è necessario rivolgersi a dei professionisti o ad una web agency che offra questi servizi. Solo raramente quindi è possibile raggiungere le prime posizioni e soprattutto in quei settori in cui la concorrenza eh, è veramente bassa e quindi si sta parlando fondamentalmente di settori di nicchia. Anche perché la posizione su Google è sempre una posizione relativa, si può essere in prima pagina, anche casualmente, senza un'attività mirata, ma se si è in prima pagina per una chiave che nessuno va a ricercare, cioè per una parola chiave che nessuno cerca, oppure per una parola chiave che di fatto non è interessante per i nostri prodotti o servizi, è una posizione che di fatto non ha alcuna utilità in termini di conversione e acquisizione del nuovo cliente. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like e condividilo. Se invece vuoi ottenere o vuoi avere una nostra consulenza gratuita qua sotto in descrizione trovi un link per farlo. Se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!